Allora, programma di oggi. Dove si ritorna oggi, Vane, finalmente? In... Piscina. Oggi si torna finalmente in piscina. Non ce l'avamo ancora iscritte e non sono riuscita ancora a portarti in piscina, ma finalmente ieri ho chiamato e ti hanno trovato un posticino per fare amiche Esatto, per fare lezione insieme alle tue compagne, come l'anno scorso, vero? E io ho un programma con Ani, buongiorno cucciolo. Cosa facciamo io e te mentre Vanessa oggi va in piscina? Andiamo a sostituire quel gioco doppio che hai ricevuto al tuo compleanno e compriamo un giochino nuovo, ma nel frattempo scegliamo anche il giochino per un tuo compagno che compie gli anni settimana prossima. Sei stanca amore? Tanto, è vero? Si vede? Dai che adesso vai a scuola e ti svegli un po', ok? Hai freddo? Ancora? Gioia! Quindi ragazze, buona scuola! E Vanessa, tu quest'anno farai piscina alle 5. Quindi appena uscirai da scuola ti porto uno snack velocissimo, lo mangi e vai a nuoto, va bene? Poi mi partite lo zaino. Eh sì, è vero. E non cameretto su, eh. Cosa devo prendere oltre allo zaino? C'è già tutto dentro? Sì. Anche l'asciugamano per i piedi, tutto? Va bene. Bene ragazzi, le bimbe sono a casa, io sto aspettando un'amica che mi fa la brasiliana, quindi li vedete questi capelli gonfi, crespi, da oggi non ci saranno più finalmente, anche se un po' mi dispiace perché a me piace molto la permanente, mi piacciono i capelli ricci ma effettivamente erano troppo crespi. Ho preso le briochine da mangiare, facciamo una super colazione con la mia amica e poi si inizia il trattamento ai capelli. Finalmente oggi Vanessa ricomincia nuoto e ci teneva tanto. Non sono riuscita a iscriverla, però nei mesi precedenti per dei motivi nostri familiari, e oggi finalmente ricomincia. Comi qua, ragazzi, stiratura fatta. Mi piace? Stamattina Vanessa si è arrabbiata quando gli ho detto che avrei fatto i capelli lisci, perché mi ha accusata del fatto che cambio sempre. Mi ho detto: ma nella vita bisogna cambiare, siete d'accordo con me? Secondo voi bisogna essere sempre uguali, ogni tanto bisogna anche cambiare. Comunque, ho stilato i capelli, spero che vi piacciono e zaino per la piscina di Vanessa pronto, vado a prendere le bimbe e portiamo Vanessa in piscina. Sono arrivate bimbe da scuola, hai mangiato la piscina Adesso prego una compagnia, Vanessa che è qua vicino. Eh, mo andiamo a prendere a casa la mangiare. Sì, anch'io sto morendo di fame. Che sì, oggi stamattina sì, ho fatto. Andare, Siamo fuori dalla palestra, finalmente. Vanessa si ritorna a nuoto. Allora, ascoltami. Mm. Adesso ti lascio qua. Tu entri da sola, ti prepari. Okay. Tanto c'è anche Giorgia. Però poi, quando, tra un'oretta, quando finisce la lezione, vengo dentro anch'io, okay? ok? Così ti aiuto un attimino per lavarti. Ciao. Ciao, amore. Buona lezione. Divertiti, stai attenta. In acqua, sì, eh? Sì, sempre. sì, buon sì, sì. oh, amore. Abbiamo lasciato Vanessina e adesso ci prendiamo una super merenda. Sì. E che cosa vuoi? Io mi mangerei un pollo intero, sono proprio affamatissima. Che cosa stai comprando? Hai già preso due pacchi di brioche. Uno e uno due? E gli ovesti. No, perché mangi troppo cioccolato. Anastasia. Andiamo. Arriva la signora. Okay. dobbiamo andare al toys guarda che poi facciamo tardi che dobbiamo prendere pane vieni qua che io non ho scelto ancora niente ho fame Cosa? questi sono buoni li puoi portare anche a scuola come merenda posso portare a scuola di lunedì? li mangiamo la si sì, questi sì Buoncine. così così li mangio anch'io come merenda adesso come eh, snack mm, vediamo possiamo andare dai signorina una bottiglietta d'acqua e andiamo a fare merenda in macchina possiamo. Dai, no, te lo dico. No, sempre, i gelati. Dobbiamo andare al ma Toys. Te lo dico sempre dei gelati. Mi ascolti? Ascoltami. Dobbiamo andare al Toys e i gelati si sciolgono. Questi Beh, li prendiamo domani. Domani mattina gelati. te li compro io. Dai. Te lo dico eh, bene, capito, amore, ma si sciolgono i gelati, vanno messi subito in frigorifero. Non abbiamo tempo, dai che facciamo tardi. Ok, amore, merendina veloce e andiamo al Toys, che sono stanchissima. Io Tieni questo sacchettino tu, che così andiamo a cambiarlo, vieni che siamo arrivati al Toys. Chi hai visto? Oh, che bello. Eh, ma adesso entriamo, vedi quanti giochi che ci sono. Ma tu sei venuta con me l'altro giorno. Quando abbiamo scelto il regalo per l'Avane era due giorni fa allora Ani fammi mm. vedere cosa hai scelto lei. al posto. e un altro giorno poi prendiamo questo no, magari glielo è... chiediamo a Babbo Natale vero, eh, è ormai Natale. arriva Natale tra poco sì, quindi sei contenta di questa bambola non vuoi guardarti un po' intorno e vedere che cosa ci allora, può qua, essere questa bambola come si chiama? è la sirenetta ah. quella sotto i Trilli Guarda, quella le Trilli e lei è Minnie quella allora, che hai scelto lei tu lei ha gli occhiali pure lei gli occhiali eh, alla, allora no ah, sì, occhiali, allora minnie ha la cremina e a... il, il cerchietto il, il cerchietto la macchina fotografica e una bottiglietta d'acqua ecco allora io, io a me mi piace la beniglia. E lo so Mini, che a te piacerebbe Mini, ti conosco bene. Però la sirena, anche la sirena è bella. C'è anche il cappello. Sì, buona che Però scappello a No, vabbè, prendiamo Nini, anche le scappette con il fiocco di Nini. Ma è guardate, stupenda! Eh, guarda, io appena l'ho vista, ho pensato subito a te. Ok, no, prendiamo lei. Prendiamo lei? Dopo mm, adesso c'è. Sì per il mio compagno compagni cosa pensi che gli possa piacere? un po' al cosa... allora qua ci sono cose da femmina no <ride> sì, amore <ride> sì, direi di sì Fem... ma non c'è bella guarda da maschio ma eh. ah, qua qua qua qua parte femmina, qua qua qua qua qua qua qua qua gli qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua Guarda. Abbiamo optato per questa. Pensi che gli possa piacere? Uh -huh. È bella questa, sì, vero? Sì, prendi la Io giocherò anche con il tuo fratello. Ce no, l'ho. Guarda che lui è, lui è figlio unico. Pensaci bene. Ah. Sul cartellone a scuola di Tommy è figlio unico. Mi sembra di sì. Uh -huh. O no? Boh, non so. Hai visto, amore, quante ce n'è? Sono tutte Abbiamo bellissime, questo. ma siamo state bravissime a scegliere tutti la stessa questa allora a me piaceva questa. di più questa viola questa qua lilla Vanessa questa qua unicorno a me invece mi piaceva di più questa e questa perché le altre ah, sono carine e lo Kitty sì, sì, ma gli occhi Kitty. degli altri sono più belle a me lo Kitty non piace tanto senti ma, ma fa... guarda allora, dietro di, di te che prevenze. bambole che ci sono della N la Nancy la Nancy tennista la Nancy parrucchiera la Nancy che va in Vespa la Nancy Fashion, questa qui, questa va lei e portiamo questa. Abbandoniamo abbandoniamo Minnie? Mm. Sei sicura? Ma no, dai. Bene. Cosa abbiamo deciso? Di lasciare il e prendere lei e la, e la e palla e... delle Cray Baby. Sì, Cosa c'è dentro la, la palla delle Cry Baby? Sì, Una no, cattiva. Guarda, una, di una cry baby piccina. Mi e ti piace quella di quella più? Fuzia. Sei contenta così? Va bene. Vieni di qua, amore, da là non si può andare. Amo? Andiamo a casa? che è Ancora presto per Vanessa? Eh? Va bene? Sono stanchissima. Tu sei stanca? Io sono veramente stanca. Oggi non connetto più. Ora siamo tornate finalmente a casa. Adesso portiamo tutti i sacchetti che abbiamo e anche gli zaini perché non li abbiamo ancora portati a casa dentro e aspettiamo l'orario per andare a prendere la vana uh -huh. ok? mamma sonno anche io ho un po' di sonno però mi raccomando Ani non ci dobbiamo addormentare ok? Ci uh -huh. dobbiamo tenere sveglissime uh -huh. oh, finalmente a casa che giornata oggi veramente Anastasia sono veramente stanca io non mi ricordo non ho che bellissima e anche questa, ma... ok, oh, mia che giornataccia, pensa Ani che per fare questi capelli oggi ci ho messo 4 ore, quindi ho finito tardissimo, dovevo ancora lavorare e poi stendere, fare un sacco di cose, e tu invece oggi a scuola cosa hai fatto? Tante cose belle, ma veramente? Mm -hmm. Abbiamo pinturato la tentera. Ma che bello! E abbiamo fatto l'albero dell'autunno mm. con le foglie e la mm. tempera. Mm. Oh, che bello Anima, quante belle cose! Oh, no, Chi sono Vanessa Ani Ani Ani Sveglia Sveglia Sveglia Siamo in ritardo Ci siamo Dobbiamo andare a prendere Vanessa Ani dobbiamo fare in fretta Mamma mia ma Ci siamo addormentate come due polle Porca miseria Chissà quella bambina dov'è con questo buio Oddio Speriamo che sia tranquilla Ani io non la vedo Non la vedo Sono nel parcheggio ma non la vedo Andiamo se è qua niente anni ani io non la vedo io non, non so più dove guardare siamo qua nel parcheggio ma non la vedo io non eh? ma dove dove ci siamo addormentate come due polle ma sei riuscita a restare un po' con gli altri sì. e poi sono andate via sono dovuti andare via perché dovevano studiare amore scusa mi ti chiedo scusa sali che avrai freddo mm. amore ti chiedo scusa ti sei spaventata ti chiedo scusa Siamo uscite e siamo tornate a casa Mi sono addormentata come un pollo non, non, non me ne sono accorta Scusa amore Andiamo a casa a mangiare Amore ti chiedo scusa Veramente perdonami Stavi morendo di fame Cosa stai mangiando? Una brioscina Non l'ho fatto apposta Lo sai come sono Che non farei mai una cosa del genere Ti chiedo tanto tanto tanto scusa eh? Non succederà mai più Va bene amore Va bene spero tu non ti sia spaventata troppo però mi sono spaventata tantissimo io oltretutto c'era un traffico bestiale e non riuscivo ad arrivare